Luca, io ti dico una cosa, non pensavo fossi così generoso, cioè tu fai beneficenza alla grande nei confronti di ragazzi, soprattutto uno che conosciamo benissimo, un ragazzo molto dolce, amabile, educato, ma Padel veramente, lo nomini tu? Stefano Grandis? una no, eh... cosa che mi ha... Comunque favorevolmente impressionato è la, la, la garra che ci ha messo, no? Si è scorticato. <ride> a parte il ginocchio, anche tutto le... il... Cioè, ginocchio, un'inocchia, <ride> ogni un'inocchia. Ogni cioè, praticamente, non so ha fatto, però è neanche nelle risse, eh, neanche nelle risse succede questo. P fortunatamente non si fanno, ma, però, dico, ma come ha fatto a scorticarsi tutto? Cioè, era fermo. Ma è chiaro che... Avranno preso in giro a me che sono stato certamente il peggiore in campo, però intanto ho dato il sangue, primo. E secondo luogo, una questione di carattere, io me la faccio sopra E quindi gioco peggio di come giocare normalmente, pur non essendo un forte giocatore. Così si fa. Come on, come on las! Ciao. Ciao a tutti.